È un movimento e le forze and the intensity growing between one moment and another. Daniele Albanese, hai presentato FON questo fine settimana qui a Berlino, in Germania. Qual è stato la tua, tua sensazione, l'approccio con il pubblico tedesco? so che avete fatto anche alla fine un, un talk quali sono state uh -huh. le principali, principali critiche secondo te com'è il pubblico tedesco rispetto a quello italiano? ti un po' di, di sensazioni a caldo? Uh, è, è la seconda volta che presento una cosa qui a Berlino sempre a Doc Health quindi una situazione abbastanza chiamiamola underground quindi abbastanza Uh, semplice, non è un festival grandissimo e super istituzionale e, entrambe le volte devo dire che ho avuto um, delle belle sensazioni perché c'è un pubblico c'è pubblico prima di tutto e c'è un pubblico attento um, e anche molto preparato quindi ieri abbiamo fatto questo incontro post spettacolo, condividevo la serata con altri due artisti che abitano a Berlino, già questo è molto interessante e anche l'altra volta che sono venuto, quindi due anni fa, condividevo la serata e c'è sempre uno scambio molto piacevole, quindi una situazione non, non complessa o difficile ma una curiosità reciproca con gli artisti di qua e magari anche con uh, future collaborazioni, insomma anche un modo di conoscersi. E il pubblico era contento, contento di vedere lavori diversi, ma accomunati magari da un, un filo uh, che legava questi tre mondi, e ha fatto domande molto pertinenti. In Italia probabilmente si è abituati a vedere spettacoli molto più impacchettati, mm -hmm. cioè finiti e puliti e se non vengono presentati in questo modo sono subito soggetti a critiche, invece qui a Berlino si segue molto la poetica dell'artista secondo me, quindi si cerca di entrare, di capire cosa sta tentando di dire. E, e si è aperti probabilmente a formati sì, diversi e sperimentazioni. Uh -huh. Questa è la diversità principale, ma le domande che hanno fatto ieri erano molto profonde, molto venivano da persone che erano dentro a un processo uh -huh. quindi che avevano una grande curiosità anche propria di ricerca insomma il pubblico uh -huh. non era un pubblico passivo che cioè, mi è piaciuto o non mi è piaciuto ma cercava veramente di entrare nel, nel lavoro uh -huh. eh, questo forse in italia a volte manca un po c'è cioè ancora mh, mh, un forte giudizio diciamo se eh, si, si cerca di valutare subito se l'opera funziona o non funziona uh -huh. e ci si ferma un po' a quello stadio uh -huh. invece questa non, qui non è neanche una domanda che ci si pone la domanda è proprio qual, perché e perché sta facendo quella cosa quell'artista uh -huh. queste sono le sensazioni principali insomma che ho a caldo ci sono forze che agiscono sul corpo e da qui anche la, quello che stai dicendo di un invisibile cioè qualcosa di invisibile, c'è cioè sempre un, un luogo altro di riferimento si vedono delle cose, ci sono delle situazioni di luce ma poi la luce va via e vedi i movimenti, vedi una partitura, ma ciò che importa forse è ciò che non vedi cioè c'è questo rapporto tra ciò che è visibile e ciò che è invisibile ovviamente come esseri umani alcune delle forze importanti che agiscono su di noi sono forze anche politiche, quindi come scelte, e decisioni o pensieri eh, vanno a influire sulle trasformazioni fisiche, sul modo di rapportarsi allo spazio, al corpo, alla, a, a, a, a tante situazioni. Mm -hmm. In questo senso, dato che molto ha a che fare con, um, con leggi della fisica probabilmente subatomica, nel modo di lavorare che ho fin, da un po' di anni, eh, tanti scienziati mi mi dicono ci, mh, che alcune delle cose che faccio ricordano alcune scoperte di questi anni per esempio in fisica no? e, mh, sembrava assolutamente interessante mettere queste voci che criticano o parlano del, degli armamenti nucleari e della, e, e di, ma diciamo che è una cosa che è nata in, um, dai fatti cioè non, era non è stata una scelta a priori cioè durante il processo abbiamo fatto una serie di esperimenti e questa è una cosa interessante che a volte è anche eh, spiacevole, è una cosa anche che un artista magari vorrebbe essere del tutto chiaro e invece sta iniziando ad accogliere un altro modo di lavorare quello di avere un modo chiaro e una linea che sia coerente ma accadono ci sono degli accadimenti tipo questo che mi indichi tu della luce dell'abbagliamento di come mi avete visto rispetto a com'era la visione iniziale del lavoro che modificano il lavoro quindi in questo caso cercavamo una situazione per esempio una, una situazione di guerra una situazione dove Mm, mm, mm, volevamo vedere il cor un corpo più umano rispetto a un corpo eh, in un buco nero, volevamo vedere un corpo finalmente sulla Terra. Abbiamo pensato di utilizzare queste voci: eh, che sono anche una critica, diciamo, a ad alcune cose eh, storiche che, che hanno hanno avuto, e hanno in questo periodo in particolare, stanno tornando sì. estremamente attuali per i vari problemi che, che leggiamo, insomma, nel mondo. La tua famiglia? Eh... Ah, sì, va bene, no, mio, mio padre è fisico e mia sorella è una fisica. Insomma, ho conosciuto molti <ride> fisici da quando sono piccolo e e sicuramente mi hanno dato molte indicazioni anche per questo lavoro. Perché per... c'è proprio un concetto? Sì, di... è una cosa molto bella, un titolo bellissimo, è una cosa stupenda. Eh, sì, sì, ho, eh, ho delle istruzioni proprio date dalla da, da, da mia famiglia con delle varie chiavette USB che devo studiare sulla meccanica quantistica e, e che sono estremamente interessanti perché molte cose, ma questa è una cosa che sappiamo già, però molte scoperte attuali in fisica ricordano tantissime cose che facciamo nella danza contemporanea col corpo mm -hmm. non sono la stessa non hanno una validità scientifica quello che sto dicendo però casualmente applichiamo degli schemi di pensiero o di lavoro che sono molto simmetrici con queste scoperte e questo è un fatto interessante da indagare sì c'è questo questa definizione è l'orizzonte degli eventi che è un titolo bellissimo ed è così anche in inglese, no? Event horizon si chiama, che è praticamente una superficie immaginaria eh, attorno al buco, al buco nero, ehm, che ha la distanza dal cuore del buco nero che, che, eh, che è chiamata raggio di Rothschild, Rothschild qualcosa mm -hmm. del genere, tutto ciò che è dentro all'interno all'interno di questa superficie, che da una parte di questa superficie non può uscire, viene risucchiata dal buco nero, quindi anche la luce, quindi non puoi vederla. Tutto ciò che esterno può ancora uscire dal buco nero e questa è una cosa molto interessante perché dici come, noi sappiamo che ci sono i buchi neri e, come, e sono anche studiati, ma come li studi? gli studi studiando tutto ciò che è attorno al buco nero uh -huh. e vedi come si comporta la materia eh, in prossimità, quindi nel, eh, quasi al confine. E questa idea anche di confine, di passaggio da luce a buio, è molto presente nella solo, credo che, tu lo, che, credo che si possa vedere, forse nel lavoro complessivo di un'ora ancora di più, proprio l'idea di confine è sempre una zona um, piena di conflitti ma piena di ricchezze. Mm -hmm. In tutto FON anche il lavoro complessivo di un'ora, la luce è importantissima e lo, le luci sono di Alessio Guerra, un um, light designer molto bravo con cui che abbiamo lavorato per tutto il processo dello spettacolo, quindi per, per un periodo molto lungo. Il rapporto luce e non luce è fondamentale, un po' in tutto lo spettacolo le, le contrapposizioni tra ciò che vedi, tra ciò che c'è e ciò che non c'è, è un po' il leitmotiv della drammaturgia. Quello che si verifica solitamente è Improvvisamente il pubblico è abbagliato, eh, non vede più la scena, poi quando si sta riabbassando la luce intravede la scena che però finalmente è vuota, cioè vede un deserto. io mi sono formato per tanti anni ho fatto proprio un'università in Olanda e non esiste più come centro questo era un centro estremamente sperimentale dove non c'era neanche un SDO, no, si chiamava IDDC ad Arnhem ed era nato dall'SNDO l'SNDO di Amsterdam si era diviso una parte dello staff e dei direttori è rimasta lì si è cioè, creato quest'altro centro quasi in contrapposizione se vogliamo avevano delle visioni leggermente diverse e quest'altro centro ad Arnhem dove mi sono formato io è, che è, è, è, è finito, è leggermente confluito nella dance academy eh, che si chiama Arthes ad Arnhem però non esiste più come programma di studi era estremamente all'avanguardia perché Uh, avevi la chiave del, della scuola, potevi andare alle tre di notte a fare la tua ricerca perché tu eri, non eri un danzatore, uno studente come, come, che vuole fare il danzatore eri un, potenzialmente un artista quindi dovevi avere totale libertà avevi mezzi pazzeschi, avevi il teatro, le luci, la sala musica, la sala video, gli studio dove fare le cose, avevi le videocamere, avevi tutto Avevi uno staff eh, che insegnava lì, sempre, e guest teachers che venivano dall'estero con cui potevi lavorare per periodi variabili, potevi fare il tuo programma di studi, perché alla fine dei quattro anni dovevi avere un certo numero di credits, eh, ma se non ti piaceva fare improvisation di quel, con quell'insegnante, tu dicevi io non faccio improvisation, non faccio complex movement questo mese perché c'è l'insegnante che mi piace oppure non faccio niente e faccio il mio lavoro, homework. Quindi ti costruivi il piano di studi e sceglievi tu con chi eh, approfondire le cose. In questo posto eh, venivano tutti i grandi maestri americani, Dustin Paxton, Lisa Nelson, Deborah Hay, persone veramente di altissima levatura. Nel mio, nello staff della scuola c'era per esempio Lisa Krause e Eva Kazak, che sono due grandiose movers, cioè, credo tra i movers più complessi che, che si possano immaginare, che hanno danzato per tanti anni con Trisha Brown, Eva è stata per esempio nel primo cast di Set Reset di Opal Loop e sto facendo un progetto con lei dove faremo un duetto insieme Abbiamo alcuni appuntamenti anche in Italia di residenza e sharing col pubblico dove di fatto avrà la forma di uno spettacolo già nel 2018 ma per noi è più uno spettacolo evento una cosa che facciamo in quel luogo e nel 2019 dovremo invece svilupparlo come produzione vera e propria se troviamo ovviamente le risorse eh, per creare un vero e proprio duetto dove io posso danzare con Eva Kazza che ha un'età molto diversa dalla mia ma da cui imparo tantissimo e si muove probabilmente molto meglio di me quindi per me è un... Un onore, una grande occasione di, di crescita per anche accedere a delle informazioni, a delle cose che hanno fatto la storia della danza alla fine.